Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione del settimanale di Trento, Vita Trentina. Siamo ad una settimana dalla convocazione per l'elezione del Presidente della Repubblica e abbiamo previsto un momento di confronto con questo titolo, Il Presidente e i Testimoni. Sono con noi, vi ringraziamo, Marco da Milano, Direttore dell'Espresso che proprio ha con questo titolo il presidente è in libreria per la nave di Teseo. Sarà lui a guidarci dentro il viaggio che ha compiuto quasi un romanzo in 75 anni di Presidenza della Repubblica l'istituzione ma anche gli interpreti e dall'altra i testimoni quelli presentati da Vincenzo Passerini, autore trentino collegato da Brentonico in questo libro edito da Vitrend, Tracce nella Nebbia, quindi un modo di, un po' insolito di guardare al colle attraverso eh, l'incrocio fra questi personaggi, testimoni umili, noti, meno noti che hanno comunque avuto a che fare con le istituzioni e vedremo eh, come. Ci sarà modo di rivolgere qualche domanda ai nostri ospiti, potete scrivere sulla nostra uh, pagina e abbiamo una mezz'oretta di tempo che cercheremo di impiegare sperando di dare anche un contributo alla preparazione di questo evento cruciale in questo momento i contenuti saranno poi resi disponibili sia sul settimanale diocesano di Trento sia su altri settimanali del nord-est che sono interessati a questo dibattito prima di lasciarla alle domande di Passerini da Milano le chiedo a bruciapelo mi verrebbe da dire tra capo e colle se non fosse una battuta ecco, che testimoni sono stati i presidenti della Repubblica, testimoni di quei valori che dovrebbero rappresentare, un giudizio se vuole anche lapidario, ma che ci serva da introduzione. Sono stati dei testimoni? Grazie intanto, grazie per questa chiacchierata tra di noi, grazie Diego, grazie Vincenzo. E, beh, ehm, Sì, direi che... Nel complesso, non tutti i presidenti sono uguali, però nel complesso, se vogliamo tracciare un filo di questi 12 presidenti, sono stati testimoni di una fedeltà ai valori costituzionali. Non tutti, non tutti. alcuni di loro eh, sono usciti dal, dal recinto dei valori costituzionali o hanno provato a farlo e su questo potremmo poi aprire una discussione però mi riferisco ad alcune figure particolarmente luminose, sicuramente inserisco tra queste Sandro Pertini, inserisco tra queste Oscar Luigi Scalfaro e sicuramente Giorgio Napolitano, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. Tutti gli ultimi presidenti hanno testimoniato una fedeltà ai valori della Costituzione in un momento in cui il loro ruolo eh, diventava centrale perché il sistema politico il sistema democratico del nostro paese diventava sempre più fragile e sempre più eh, messo in pericolo e messo a rischio eh, prima di tutto da un vuoto di rappresentanza e poi anche eh, dalla volontà di alcuni soggetti politici di eh, saltare questo vuoto di rappresentanza eh, con eh, dei tentativi di, di accentramento dei poteri e a volte dei tentativi che andavano davvero eh, fuori dalla lettera, dallo spirito della Costituzione del 1948. Ecco, direttore, lei eh, in questo libro che in parte è anche un po' autobiografico perché incrocia anche la sua carriera, ricorda quando sedicenne entrò per la prima volta nelle, nei palazzi e fu un'occasione dell'elezione di Cossiga. Ecco, le chiedo soltanto, prima di lasciare la parola a Passerini, perché quella fu un'elezione, se ho capito bene, spartiacque, tra quello che prima era stato il presidente eletto dai partiti e poi il presidente dei presidenti. Ci può spiegare questo concetto? Perché credo che due date periodizzanti della nostra storia repubblicana siano il 1978, il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, che è uno dei testimoni eh, che Vincenzo ha eh, ricordato in Tracce nella nebbia, e il 1992, che è l'anno dell'inizio delle inchieste di Mani Pulite e anche di tentativi di rinnovamento della politica, che hanno lasciato un segno lungo e che però nel breve sono stati sconfitti da quello che io chiamo il vecchio travestito da nuovo e questo lo dico subito, il vecchio travestito da nuovo è sempre stato Silvio Berlusconi in questo paese in mezzo c'è un'altra data importante non solo per la storia italiana ma per la storia dell'Europa e del mondo cioè il 1989, la caduta del muro quindi quel, quel 1985 che è la fine di un settennato quello di Pertini e l'inizio di un nuovo settennato quello di Cossiga è una data di mezzo nessuno lo poteva immaginare in quel momento ma è davvero la data di mezzo tra un sistema politico che ha cominciato a morire insieme ad Aldo Moro è Quell'estenuazione, quella dissoluzione di speranze, di promesse e anche di funzione democratica dei partiti che nel 1992 è diventata evidente. Eh, nel libro di Vincenzo Passerini ci sono almeno due testimoni che avrebbero potuto arrivare al Quirinale, uno l'ho già ricordato è Aldo Moro e l'altra è Tina Anselmi, in queste settimane si parla moltissimo di una donna al Quirinale, genericamente, ecco nessuno avrebbe potuto dire di Tina Anselmi, genericamente una donna al Quirinale, avrebbe potuto dire una partigiana, eh, una eh, madre della Costituzione, eh, una, la prima ministra donna della sanità e del lavoro, Ehm, la costruttrice del servizio sanitario nazionale la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2 ecco tutto questo avrebbe composto eh, una, un percorso eh, degno della presidenza della Repubblica io lascio la parola adesso a Passerini magari raccolgo qualche domanda dagli ascoltatori se vorranno scriverci prego Vincenzo Grazie, buonasera a tutti. Eh, buonasera Marco da Milano, ciao Marco e grazie al direttore di Vita Trantina. Ma io volevo in parte anche riprendere i discorsi appena avviati. Eh, in questo momento, fra pochi minuti, il Premier Draghi ricorderà al Parlamento europeo. Davide Sassoli, il presidente di quel Parlamento che è scomparso la settimana scorsa. Eh, Sassoli era molto legato a Mattarella da una comune radice nel cattolicesimo democratico e ad alcune figure anche in particolare. Penso a Francesco Luigi Ferrari, l'antifascista, Dossetti, alla Pira. Ha già ricordato Aldo Moro, una grandi figura come Lorenzo Milani. No? Una, è una politica ispirata a valori di democrazia partecipata, di pace, di radicamento nella Costituzione, di senso delle istituzioni. Ora eh, questa questa tradizione culturale, come l'ha vissuta Mattarella, il presidente uscente, e possiamo dire anche qualcosa di Sassoli, visto che era anche un nostro comune amico? Beh, il ricordo di David Sassoli, ehm, siamo a meno di una settimana dalla sua scomparsa e prima di tutto... Interrotta. Abbiamo forse un problema sulla comunicazione della linea di, del direttore da Milano, vediamo se riusciamo a riprendere la connessione. Intanto vi ricordo che stiamo appunto collegati con il direttore dell'Espresso, autore del libro Il Presidente, edito dalla nave di Teseo. E siamo con Vincenzo Passerini, autore sì, del libro Traccia. Se interrotta. Iniziale". Ecco, da Milano, forse riesce a rientrare, gli lasciamo volentieri la parola. Abbiamo ancora qualche minuto di attesa purtroppo indipendente dalla nostra volontà e avete comunque sentito la prima domanda di Vincenzo Passerini sull'eredità di questo cattolicesimo democratico e in rapporto alla presidenza di Sergio Mattarella che va verso la conclusione in questi giorni. Poi nel corso del nostro dialogo riprenderemo altri passaggi che ritroviamo sia nel libro di Passerini, Tracce nella Nebbia, sia nel libro di Da Milano, che appunto è organizzato in senso eh, cronologico e ripercorre le eh, presidenze mettendo in evidenza il modo con cui si è arrivati alle elezioni, quindi un libro anche molto... Eh, intrigante, molto documentato e, e con qualche nota poi anche sulle modalità con cui gli stessi presidenti hanno esercitato il loro compito Vincenzo intanto che aspettiamo una tua, sì. una tua valutazione su questo testo di, da Milano molto puntuale, ne sono usciti 4-5 libri in questi giorni però credo che questo sia particolarmente utile no? Beh, non c'è dubbio anche perché eh... È ben nota la competenza, la preparazione, la precisione e la bravura nella scrittura di Marco da Milano e, e anche la sua franchezza, perché non nasconde eh, fatti e misfatti eh, di nessuno. E quindi è un libro molto franco, molto sincero. Eh, certamente... Ci fa vedere anche come le storie dei presidenti della Repubblica spesso sono storie in evoluzione. Cioè il presidente che assume l'incarico spesso non è lo stesso presidente che poi lo conclude. Nel corso del settennato ci sono stati, talvolta, dei cambiamenti eh, veramente drastici. Pensiamo... Alla figura di Cossiga, ad esempio, nei primi anni molto silenzioso, molto chiuso nel suo ruolo, e poi improvvisamente questo cambiamento repentino per cui difendi, diventa l'esternatore, addirittura il picconatore delle eh, istituzioni. Eh, e quindi, oppure pensiamo a una figura Molto diversa, come quella di Oscar Luigi Scalfaro che entra nella presidenza della Repubblica come un personaggio del fronte conservatore cattolico, però finisce quel settennato osannato dai partigiani eh, proprio per la sua capacità di resistenza. Ecco, abbiamo ritrovato Marco da Milano. Ecco, stavamo, stavamo dicendo dei di ci stai sentendo? Sì, sì. Eh. Ecco, mi vedete e mi sentite. Benissimo. Sì, sì, vabbè. Ho, ho, ho ricordato i personaggi, eh, alcuni presidenti, come racconti tu nel tuo libro, eh, che sono storie in evoluzione anche. Eh, lo stesso presidente che comincia non è quello che finisce, ho no? citato Cossigo, ho citato anche Scalfaro, in modo molto diverso, comunque comincia come cattolico eh, conservatore, finisce osannato dai partigiani, mentre Cossiga ecco, comincia in silenzio, parlando poco, e finisce con un esternatore, un picconatore delle, dei partiti, delle istituzioni. Però ritorniamo alla domanda appunto sul cattolicesimo democratico e come l'hanno vissuto Sassoli e Mattarella. Dicevo Sassoli eh, è prima di tutto un momento di dolore, siamo a meno di una settimana dalla sua scomparsa e come lui ha detto l'ha detto la moglie Sandra durante i suoi funerali riportando le sue ultime parole troppo presto, ho avuto una vita felice, una vita bella ma me ne vado troppo presto, troppo giovane eh, è però un momento, è stato un momento di testimonianza cristiana eh, si fa festa per un giusto in paradiso è una testimonianza laica, civile, politica perché quella di David è stata una biografia politica eh, innervata da questa cultura, il cattolicesimo democratico, eh, che, di cui anche Sergio Mattarella è un testimone. È una cultura che, che ha una lunga tradizione nel Novecento, all'inizio della Costituzione italiana, tu. Vincenzo hai citato Giorgio Lapira, eh, Giuseppe Lazzati, Giuseppe Dossetti, hanno scritto la Costituzione, eh, ma poi una storia vicina alla nostra, negli anni 70 e negli anni 80, quando alcune figure di quella stagione e di quella famiglia sono state aggredite eh, dal, dal terrorismo, dal terrorismo urbano, rosso dalla mafia forse dalla mafia col terrorismo e qui mi riferisco a Pier Santi Mattarella fratello di Sergio che era il presidente della regione Sicilia eh, mi riferisco ucciso il 6 gennaio 1980 in un delitto ancora oggi misterioso mi riferisco a Vittorio Bachelet che è stato ucciso dalle Brigate Rosse eh, un mese dopo il 12 febbraio 1980 80, sulle scale della Sapienza, pianto a luce era Rosi Bindi, era la sua assistente. Mi riferisco ad Aldo Moro, a Roberto Ruffilli. E, e allora direi che, in quel momento, in un momento in cui la Repubblica era aggredita da poteri criminali, da poteri occulti e da poteri emersivi che giocavano a fare la rivoluzione, invece finivano strumentalizzati anche da eh, forze di segno opposto che però vedevano un comune nemico nella tenuta della Costituzione una e, eh, eh, un meno, 1980 è sempre in in quell'inizio drammatico del 1980 in cui possiamo fare un collegamento tra palermo tra roma e tra El salvador eh, morti violente ma anche testimonianza ma anche martirio nel senso etimologico del termine e sergio mattarella di quella cultura comune con david sassoli io direi che ha portato e che nella sua presidenza, ma è un tratto comune con la presidenza del Parlamento di David Sassoli, intanto la memoria. Eh, Mattarella ha fatto, ha nominato un solo segretario di Liliana, proprio in occasione della giornata della giornata di gennaio, anni, scusate. scusate. Del 2018, proprio eh, in cui si. si se, se il suo mandato da Presidente del Parlamento. Chiedo scusa, direttore, da Milano, purtroppo abbiamo qualche problema nella ricezione, ci arriva scatti probabilmente per la connessione un po' debole possiamo darle un attimo di respiro se riesce a, a, a risolvere con il nostro tecnico. Intanto chiedevo a, a Passerini un, un intervento magari su quello che abbiamo sentito. Nel frattempo vediamo di eh, registrare il collegamento. Prego, Vincenzo. Ecco, ma eh, quella tradizione, quei personaggi citati appunto eh, da Marco e che ritroviamo nel mio libro i testimoni, vale a dire eh, Dossetti, La Pira, eh, Lazzati, Vittorio Bachelet, sono anche testimoni molto esigenti, per cui il richiamo alla loro testimonianza comporta anche un modo di vivere la politica estremamente serio, estremamente coerente non possono essere utilizzati come una bandiera eh, dietro la quale poi magari combinarne di tutti i colori in politica, come spesso è accaduto, soprattutto nella storia dei cattolici in politica, richiami teorici a grandi testimoni, a grandi valori e poi eh, magari nella pratica una spregiudicatezza e machiavellismo, no? Ecco mentre questo non l'abbiamo visto in, in Sassoli o in Mattarella come ricordava da Milano. Quindi l'importanza della coerenza eh, nel richiamarsi a certi testimoni, eh, quindi non solo la citazione, non solo l'utilizzo, di queste grandi figure, di queste grandi tradizioni. Vincenzo, puoi introdurre magari la seconda domanda? Credo che forse il direttore adesso ci sente? Sì, sì. Benissimo, prego allora, secondo tema. No, dicevo, eh, la memoria, Mattarella ha nominato Liliana Segre, eh, David Sassoli nel suo primo discorso di insediamento al Parlamento Europeo ha ricordato Hans e Sophie Scholl, la rosa bianca tedesca, e il loro desiderio di libertà, quindi non, eh, non un generico, non una generica a geografia, ma testimoni di un desiderio di libertà. Ecco una parola usurpata in questi decenni, libertà. Libertà è una parola che è stata occupata e usurpata da eh, forze politiche che spesso vogliono calpestare la libertà la libertà soprattutto delle persone più deboli, quelle che non hanno voce che hanno bisogno della politica per essere libere e liberate un'altra parola è quella che ha usato proprio Vincenzo, direi la coerenza la coerenza di un percorso e dietro figure limpide specchiate spesso si sono nascoste eh, delle mostruosità delle, dei tradimenti di questa tradizione politica e lo sappiamo e forse questo è stato uno dei motivi per cui questa tradizione politica, questa cultura politica oggi è senza casa politica. Non esiste una casa politica dei cattolici democratici, esistono dei cattolici democratici che fanno cultura, che mh, si candidano nelle istituzioni ma spesso o lavorano nella chiesa o lavorano nell'associazionismo nel terzo settore, nel volontariato, nel sindacato ma se, ma, o anche nel giornalismo, fatemelo dire visto che siamo in questa sede ma spesso scontano una grande solitudine e chissà che sia Mattarella che Sassoli in qualche momento non abbiano vissuto questa sensazione di solitudine la terza parola è direi eh, vorrei dire il legame con la società quindi l'inclusività eh, se c'è qualcosa che fa parte della cultura cattolico-democratica in politica è ehm, un rapporto tra la società e le istituzioni che credo sia la vera emergenza democratica dell'Italia e dell'Europa in questi decenni quando si perde quel rapporto le istituzioni diventano una casta sorda, assente, lontana, distante e la società diventa un formicaio di rivendicazioni a volte giuste, a volte legittime, a volte divisive, a volte dirompenti ma mai senza un canale di collegamento con chi può eh, fare qualcosa per risolvere quelle istanze e quindi questa cultura, che è una cultura della, della costruzione, della ricucitura, dell'inclusività, è stata una cultura di minoranza in questi anni e per così dire attaccata da tutti e due i fronti, sia da chi vede la politica come pura o verticismo, personalizzazione, ecco, due figure come Mattarella e Sassoli, no? Um, Sassoli poteva essere un divo della televisione e in parte lo era ma non, ha mai, non si è mai atteggiato a divo Mattarella durante l'ultimo messaggio agli italiani Mattarella ha clamato alla scala come un monarca acclamato per strada, acclamato dagli stati ha detto non spetta a me giudicarmi io spero di aver fatto il mio lavoro e non l'ha detto solo con una falsa modestia, con una umiltà pelosa, ma l'ha detto perché davvero chi viene da quella cultura ha l'idea di essere utile, di portare un contributo utile, ma non ha di sé un'idea di necessità, di indispensabilità o addirittura di onnipotenza, come invece abbiamo visto in questi anni delle leadership molto, molto meno riconosciute, molto meno amate, che però si sentono, non si sa bene perché, necessarie, indispensabili e onnipotenti. E allora credo che queste siano lezioni, ehm, poi potremmo andare sui contenuti, ci sono tanti contenuti, la pace, eh, le, la solidarietà, l'accoglienza... Eh, la democrazia è un contenuto non è una forma, è un contenuto però anche lo stile e anche la forma sono un contenuto ecco e, e qui invece c'è a questo punto l'altra pagina invece della storia della Repubblica la pagina possiamo dire del tradimento il 17 febbraio del 92 viene arrestato i 30 anni fa, viene arrestato Mario Chiesa. È l'inizio della, della grande inchiesta di Mani Pulite che scoperchia la, la corruzione, è diventata regime, è diventata sistema e, e pochi mesi dopo ci sono le due orrendi stragi in cui perdono la vita Giovanni Falcone, Paolo Borsellino con gli uomini della loro scorta. Ecco, è l'Italia peggiore che uccide la prima repubblica dopo averla già, tu dici, uccisa con il delitto moro, ma insomma, è, è il secondo tragico capitolo della nostra storia. Però ecco, e qui però troviamo. Eh, e li ricordo nel libro, anche in questa storia è fatta anche di grandi testimoni che hanno combattuto invece la corruzione e la mafia, e quindi Falcone, Borsellino, e quindi Giorgio Ambrosoli, Peppino Impastato, Don Pino Pulisi, Rosario Livatino, Antonino Caponnetto. Questi che sono i testimoni che ricordo nel mio libro. C'è anche questa Italia alcuni li abbiamo conosciuti vincenzo abbiamo conosciuto bene tutti e due per esempio antonino caponnetto che era una figura che sembrava fragile cioè era, eh, a volte parlava con un filo di voce ma era inflessibile era, non, non, non, non si poteva smuovere dalle sue convinzioni e ha testimoniato un'idea di magistratura pensiamo quanto è stata infangata anche in queste settimane, in questi ultimi mesi la magistratura dagli stessi magistrati con uno scandalo forse che ha le stesse proporzioni di mani pulite per la politica ma poi mh, abbiamo conosciuto magistrati come Antonino Caponnetto che dopo l'omicidio di Rocco Chinnici chiese di andare a Palermo in prima linea e visse eh, rinchiuso in una caserma per, per cinque anni ed è e senza di lui non ci sarebbe stato eh, quel pool che ha promosso il maxi processo guidato proprio da giovanni falcone e da paolo borsellino tu hai detto è stato il momento del tradimento sì è stato il momento più cupo perché quel 1992 come dicevo prima è stato annunciato nei, nei dec nel decennio precedente diciamo dalla morte di moro in poi i partiti che diventano macchine di potere sganciate dalla dalla realtà i partiti che non sono più eh, quel fondamento di rappresentanza come lo aveva definito pietro scoppola cioè della repubblica dei partiti ma diventano macchine da alimentare sempre di più con, anche con la corruzione e le istituzioni che, si, che diventano sempre più deboli, sempre più terreno di scorribande e di conquista. Noi non siamo, questo è il punto, mai usciti da quella situazione, perché eh, l'Italia di questi 30 anni ha avuto, eh, una, è una società che ha avuto grandi potenzialità e spesso potenzialità mantenute cioè è un paese eh, civile, è un paese dove ci sono delle energie positive incredibili, ma non ha mai risolto questo problema, è un paese che è senza politica, è senza politica, eh, vive senza politica o vive una politica che è terreno di sperimentazioni abbiamo sperimentato i tecnici abbiamo sperimentato il partito delle tv abbiamo sperimentato il partito della rete eh, o terreno di improvvisazioni o terreno di condottieri ambiziosi spregiudicati che come meteore compaiono nel cielo e come sono comparsi così se ne vanno e' quindi un laboratorio di tanti fenomeni in cui eh, alcune delle figure di cui stiamo parlando hanno cercato di costituire, come intitola sentito l'altro libro, tracce nella nebbia. Io quando penso alla leadership, lo volevo dire prima, potrebbero venire in mente tanti modelli. No? Abbiamo un modello shakespeariano, abbiamo house of cards per parlare di una serie televisiva eh, abbiamo però anche il modello eh, che ci ha consegnato il profeta Isaia eh, non incrinerà eh, non spezzerà la canna incrinata non spegnerà eh, la candela che sta fumando ed è quindi una leadership eh, delicata una leadership che non eh, forza le cose, una leadership che accompagna. Eh, e noi davvero siamo in un paese che è spesso è una canna incrinata, una canna incrinata sul piano economico, sul piano sociale, sul piano istituzionale. Siamo stati considerati la canna incrinata dell'Europa, dell a volte si è detto il ventremolle del Mediterraneo. Eh, siamo questa penisola qui e abbiamo avuto leadership eh, e qui va non, non, non sto dicendo eh, certo certo diciamolo pure la destra per sua natura eh, semplifica e spezza e spegne ma anche a sinistra ci sono state delle leadership che hanno pensato di fare lo stesso percorso hanno pensato di spezzare spegnere tutto quello che era una complicazione una complessità un lavoro paziente e difficile e quindi invece io credo che queste figure di cui stiamo parlando ci hanno dato davvero un esempio diverso ecco volevo farti due ultime due ultime domande la prima è Torniamo a uno degli snodi più inquietanti della storia della Repubblica, la loggia massonica P2, alla quale era iscritto anche Silvio Berlusconi. Eh, eh, la troviamo in, in tutti i momenti più, più tragici eh, della nostra storia. Ora è finito questo capitolo oppure rimane sempre aperto. E tu che hai visto anche e segui le, la, la nascita delle, delle P3, delle P4, queste, queste associazioni non finiscono mai. C'è questo sottobosco ancora potente inquietante nel che rende fragile, estremamente fragile la nostra democrazia. E però qui il ruolo del Presidente della Repubblica diventa veramente importante perché è il garante della Costituzione. Vincenzo, io non posso dimenticare, rispondendo a questa tua domanda, l'ultima volta che ho parlato al telefono con Tina Anselmi le chiesi un'intervista e lei mi rispose che aveva cominciava ad avere problemi di salute e mi disse guardi Marco stia attento stia sempre attento mi dava del lei mi chiamava così stia sempre attento eh, perché sono ancora potentissimi e sono presenti perché poi Abbiamo parlato di figure che sono state eliminate con la violenza fisica, ma poi ci sono persone che sono state eliminate con la violenza politica e Tina Anselmi che poteva fare qualsiasi cosa dopo la commissione parlamentare della P2 non ha più avuto nessun incarico e qualcuno ha cercato perfino di oltraggiarne la memoria, mi riferisco a a un catalogo di donne italiane prestigiose curate da una giornalista in epoca di un governo Berlusconi che diceva di lei delle cose vergognose. E oggi, oggi a proposito di questa sua... No, non riesco a dimenticarlo in questi giorni, perché oggi abbiamo la tessera numero 1816 candidata al Quirinale. ok? Questo è un dato di cronaca, non è, è un'illazione. Poi ci dimentichiamo tutto e quindi pensiamo che questo passaggio sia stato così, un, un, un, una scampagnata, forse un errore di gioventù, forse Berlusconi non sapeva cosa faceva in quegli anni in cui ospitava Vittorio Mangano ad Arcore, insomma erano anni rutilanti in cui un imprenditore ambizioso si iscriveva alla P2 e, e aveva a casa sua... Un boss mafioso eh, e poi soprattutto, ma io vado direttamente a quello che è successo ieri, non, non andiamo sui libri di storia. Denis Verdini che scrive una lettera a Marcello dell'Utri e anche a Fedele confalonieri Ma teniamo la barra su Denis Verdini e su Marcello dell'Utri. Eh, due personaggi condannati per reati molto gravi il secondo addirittura per concorso esterno in associazione mafiosa eh, due personaggi legati a vario titolo a quegli ambienti di cui stiamo parlando che eh, scrivono per costruire la candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi e cos'è questo? questa se non ancora la presenza nel 2022 eh, di un'Italia del ricatto, di un'Italia che fa pesare un'ipoteca sulle istituzioni, perché non di politica stiamo parlando, non soltanto di politica almeno, stiamo parlando se Denis Verdini e Marcello dell'Utri eh, fanno loro strategie per portare Berlusconi al Quirinale. Ecco davvero. Questa è una scena eh, che, rispetto alla quale dobbiamo andare in, un, in una situazione di vigilanza democratica. Io lo faccio per il mio lavoro di giornalista, di direttore dell'Espresso e lo sto denunciando in tutte le sedi e vedo che si aggiungono capitoli di grande gravità perché poi vorrei dire anche una cosa, no? Eh, quando parliamo di Berlusconi poi si è aggiunto il Punga Punga, tutta l'epopea le, successiva e non vorrei che tutto questo ha fatto dimenticare, eh, e quindi anche in un modo folcloristico, diciamolo pure e io non vorrei che invece tutto questo facesse dimenticare eh, la pesantezza e la solidità di alcuni legami e di alcuni interessi di Berlusconi che non si sono mai sciolti e che danno l'idea della pervasività di poteri che sono, nonostante tutto sono ancora in grado o vogliono farlo di condizionare la vita repubblicana ecco volevo a questo proposito ricordare la citazione che faccio nel mio libro quando descrivo il breve profilo di Tina Anselmi e con le sue parole lei sintetizza così il ruolo della P2. La P2, Per capire, per sottolineare quanto diceva da Milano adesso, e che poi ritroviamo nel suo libro sui presidenti, perché questa presenza attraversa i decenni. La P2 ha gestito il caso Sindona con la mafia. Era proprietaria del Corriere della Sera. Ha rapporti con la banda della Magliana e con i poteri criminali, È responsabile tramite i suoi affiliati di grandi depistaggi, tra i quali la strage di Bologna e ha esercitato influenza sul caso Moro. Ora, basta e avanza per, per ricordare quanto diceva da Milano che un affiliato a questa loggia non può essere il garante della Costituzione. appunto. Silvio Berlusconi. Ecco, L'ultima domanda apre invece un altro, un altro squarcio sul nostro paese. E, ed è lo squarcio dell'Italia bella che cerca anche una rappresentanza. Non ci sono solo i mafiosi, gli intrighi della politica, degli affari, dei poteri occulti, delle massonerie di vario tipo. Ma, ma c'è anche l'Italia del, del, del volontariato, della giustizia, dell'impegno sociale. Allora, nel mio libro io ricordo alcune figure. Nadia De Munari, Veneta, uccisa in Perù, Katina Guber, Trentina, uccisa in Burundi, Annalena Tonelli, Romagnola, uccisa in Somaliland, Vittorio Arrigoni Lombardo, ucciso in Palestina e poi Gino Strada, eh, che, che, che insomma... Figure di cristiani e figure di laici che hanno dato la loro vita per gli altri. Ecco, anche questa Italia cerca una rappresentanza. Eh, tu chi vedresti come presidente? Poi ti chiederei anche un ricordo di Gino Strada perché gli hai fatto una delle ultime interviste. Se potessi scegliere io, io sceglierei rosibindi ecco una figura così mi piacerebbe una donna che ha una biografia politica di questo tipo so che in questo parlamento eh, non, non ci sono probabilmente i numeri però andrei su una figura eh, che durante il suo percorso politico è riuscita a dare voce ad alcuni di quei mondi eh, di cui hai parlato e mh, Gino Strada è stato anche candidato al Quirinale nel 2013 dal Movimento 5 Stelle ma disse subito che non gli interessava. Gino Strada non ha mai accettato una candidatura in politica, era un leader straordinario, carismatico come si dice. Io ho avuto modo di conoscerlo e standogli accanto mangiando qualcosa con lui anche se si parlava del più e del meno non potevi non, non sentirti attraversato da una figura di laico che aveva messo letteralmente la sua vita al servizio degli altri e dalla potenza di questa testimonianza poi non era un santo, non avrebbe mai voluto finire in un santino, quindi probabilmente ne sto anche in qualche modo adesso tradendo la sua, la sua ehm, il suo spirito. Però io invece non posso non dirlo. E, e quindi è un'Italia eh, incredibilmente diffusa. L'Italia delle ONG l'Italia eh, dei ragazzi come Megalizzi ecco un'altra figura che ha ricordato David Sassoli e che voi conoscete molto bene Forse. è, è un'Italia però che non ha una rappresentanza politica eh, o la ha molto scarsa e quantomeno la politica si è molto interessata di rappresentare questa Italia salvo che poi in alcuni momenti ne ha bisogno perché anche la politica più eh, distante, più inconcludente ha bisogno di, di testimoni, ha bisogno di simboli, ha bisogno di testimoni e quindi ricorre ai testimoni eh, perché altrimenti per citare Bernanos eh, sale la febbre del mondo cioè in un mondo senza gioventù diceva lui e senza questi testimoni che però non sono testimoni ecco, del libro di vincenzo direi che nessuno di questi testimoni è un solitario anche se hanno sofferto la solitudine soffrono la solitudine ma non sono dei solitari non cercano di essere dei solitari, non cercano l'individualismo. Gino Strada ha costruito una realtà come Emergency, che è una realtà straordinaria del nostro paese, non solo, non solo in Sierra Leone, ma anche in alcune zone come Castel Volturno, la Calabria del nostro paese. E nessuno di questi personaggi si è posto come un solitario che in base a una pulsione individualistica o peggio narcisistica si impone a, a modello. Sono figure che fanno parte di una storia, di un cammino, di una comunità che spesso pagano con la vita la loro testimonianza ma a vantaggio di, di tanti e allora il punto politico secondo me è come tornare a, a una forma di rappresentanza di questa Italia che non è affatto minoritaria è un'Italia che può essere in minoranza ma che non esprime... Eh, valori minoritari esprime valori maggioritari e solo, solo che non ha gli strumenti politici non ha le sedi politiche per fare politica costruisce eh, corpi intermedi, costruisce mondi eh, fa un percorso molto più tortuoso e spesso non viene riconosciuta dalla politica spesso sono considerati dei rompiscatole degli estremisti quante volte abbiamo sentito dire questo anche di Gino Strada ma forse è stato detto anche di Giorgio Ambrosoli che era una figura moderata, era un iscritto all'Unione Monarchica Italiana quindi era quanto di più lontano ci fosse dalla figura del rivoluzionario di professione e però ha detto ho scritto la moglie Lori, la cosa più bella, a 50 anni faccio politica non per un partito ma per lo Stato, per tutti. E beh, sono, sono disseminate di tracce nella nebbia, di luce, tutte queste storie. Quello che noi vorremmo è che queste tracce diventassero un percorso collettivo e, e, certo. e questo ci manca, questo ci manca. Certo. Bene, direi direttore da Milano che questa può essere un'ottima conclusione della nostra chiacchierata. Io ringrazio molto Vincenzo Passerini, autore di questo libro Tracce nella nebbia, edito da Vitrend, che tra l'altro non l'ho detto prima, riporta anche una prefazione di un da Milano. Un... Eh, libro di cento eh, personaggi protagonisti di quest'ultimo secolo. Ringrazio Eccolo anche Marco da Milano per Salute. la presentazione del suo testo, il presidente. Abbiamo parlato di molto altro. Se è prevalsa al termine qualche motivo di preoccupazione, penso che le due figure che abbiamo citato all'inizio, Mattarella e Sassoli, che comunque sono riusciti a emergere ci danno speranza. Per concludere, da Milano non le faccio la domanda del toto presidente che le fanno tutti, ritenendola un osservatore anche molto informato. Non le chiedo qual è la sua speranza perché gliel'ha già chiesto Passerini. Le chiedo, secondo lei, il diciottenne di oggi, uno dei nostri giovani, ma anche il pensionato preoccupato, come dovrebbe guardare a questa settimana che si apre? Con quale attesa, sperando che non venga tradita? Io spero che sia una settimana all'altezza del momento, siamo a due anni dall'inizio dello stato di emergenza, siamo in piena pandemia, continuiamo ad esserlo, in tutte le case si discute di positivi, si discute di scuola, di didattica a distanza e il Parlamento dovrebbe dare un esempio di serietà scegliendo la figura migliore nel minor, nel minor tempo possibile. Eh, però vedo anche oggi pomeriggio ho fatto un giro per i cosiddetti palazzi che si discute di come per rendere riconoscibile il voto eh, con, con i nomi e quindi quello che mi auguro l'ho detto, quello che temo è quello che abbiamo visto ieri con, direi che quella lettera di Verdini a Dell'Utri è ecco, un bel manifesto di tutto quello che temo Ecco da Milano, c'è anche un ascoltatore trentino che ha seguito questa diretta come molti altri che le chiede perché la sinistra ad oggi non è capace di proporre un nome alternativo di spessore. Potremmo riaprire il dibattito ma le chiediamo in un minuto. Beh in questo, in questo frangente il, la sinistra, chiamiamola così, conta poco in questo Parlamento perché eh, questo Parlamento è figlio delle elezioni del 2018, in cui la coalizione centrosinistra andò malissimo, il PD ha dimezzato i suoi voti rispetto alle elezioni de europee del 2014 e il Movimento 5 Stelle mh, non è riuscito a costruire un'identità, fosse di sinistra, fosse di destra, non, non adesso sarebbe un discorso lungo, lungo certo. diciamo, diciamo che non è riuscito a costruire, arriva a questo appuntamento, senza aver costruito un'identità politica eh, chiara, riconoscibile, visibile, e, e quindi è un'incognita, eh, la risposta del contingente de, di questa settimana è perché non ci sono i numeri, eh, però se invece vogliamo fare un discorso più, più lungo, più di lungo periodo, non ci sono i numeri perché per decenni si sono mancate tutte le occasioni per fare quel lavoro che il nostro ascoltatore ci chiedeva di fare e quindi questo non avere i numeri e presentarsi in questo 2022 in questo stato di debolezza non è casuale, non avviene per caso. Bene, grazie ancora a Marco da Milano, autore del Presidente, grazie a Vincenzo Passerini, autore di Tracce nella nebbia. Troverete la registrazione sul sito di Vita Tantina, sul nostro canale YouTube. Buona settimana e anche buon presidente, buon nuovo presidente. Grazie da Milano, grazie Passerini. Grazie a voi, grazie a voi.